Buongiorno a tutti, questo è un breve video per farvi vedere come riesce a togliere le batterie da un dispositivo che usiamo per il Piedibus Smart. Ho con me, con me oggi una, un dispositivo da dove togliamo le batterie, una monetina di un centesimo e qualcosa che è abbastanza sottile e non di metallo, in questo caso il tappo di un bic. Questo mi aiuta a togliere la batteria. Quindi cominciamo a per aprire il dispositivo. Lo prendo in mano e vi faccio vedere che in alto sulla parte curva c'è questa fissura. Questo qua è abbastanza grande per inserire la nostra monetina. Quindi lo faccio, diamo un leggero giro e si apre il dispositivo che è chiuso solo a pressione. pressione. Togliendo il coperchio prendiamo in mano il dispositivo e vediamo che qui in alto ci sono le due batterie. Di nuovo questi sono solo a pressione, quindi il nostro obiettivo è di spingere fuori di queste chiusure. Quindi inseriamo il nostro coso sottile, in questo caso il BIC, solo finché riusciamo di spingere fuori la, la batteria e togliendo dalla, con la mano. Facciamo sempre dall'altro lato perché ci sono due batterie. Spingo e tolgo così rimettere tutti questi pezzi insieme prendo la parte bassa e vi faccio vedere che dove c'è la curva metto le parole blue up della, del dispositivo questo mi fa la direzione giusta poi rimetto il coperchio così e chiudo con un clic, basta così poi se posso suggerire Uh, suggerisco di mettere le due batterie così con un pezzo di scotch intorno così non vanno in giro per la casa e rimane tutti insieme adesso faccio veloce nell'altra direzione per rimettere la batteria di nuovo prendo la parte con la fissura e con la monetina, inserisco qua e lo giro una cosa abbastanza facile poi togliendo il coperchio prendendo il dispositivo in mano Rimetto la batteria sempre con la parte dove è scritto più sulla batteria, metto quello verso di me, da entrambi i lati, più e più, poi di nuovo la parte dove è scritto blue up, sulla parte curva della no del nodo, poi coperchio sopra e chiuso con un clic. Basta così, grazie e buona giornata.